Non ho capito nemmeno io qual è poi l'intenzione del gruppo di, di Fratelli d'Italia sulla, sulla delibera, ma dal discorso e ringrazio il consigliere Ghera per eh, l'ampio diciamo, escursus sulle motivazioni che hanno portato a, con, eh, diciamo, a contrarre quel debito, eh, perché allora, devo, eh, devo quantomeno immaginare, pure se non l'ho sentito, che il voto del gruppo di Fratelli d'Italia si unirà al nostro voto favorevole per, proprio perché quel debito è stato contratto per motivi diciamo, eh, importanti, sani e che hanno fatto bene alla città no perché, no, perché se, se no al di là della polemica, della polemica eh, politica vorrei ricordare al consigliere Ghera che per motivi tecnici il debito era stato praticamente azzerato commissariando il debito pregresso di circa 20 miliardi nel 2008 e l'amministrazione alemane è uscita con ulteriori 800 milioni di debito per motivi tecnici, quindi evidentemente qualche problemino dal punto di vista amministrativo, di programmazione, di capacità di governare diciamo, i conti di questa città, anche quell'amministrazione ce l'ha avuto, quindi direi che insomma, su questo eh, magari stendiamo un velo, eh, un velo pietoso. Il punto, il punto è, è, è un altro ed è fondamentale. Questi debiti sono stati eh, diciamo, generati dal 2009 al 2012. L'amministrazione Alemanda, governata fino al 2013, poteva tranquillamente accantonare i fondi e approvare il debito. No, è passata un'altra eh, quasi, insomma, tre anni di amministrazione o quasi eh, tra commissariale e amministrazione di centrosinistra, poi è dovuto arrivare il Movimento 5 Stelle per approvare i debiti, i contratti, addirittura sui contratti di servizio che comunque sono un po' una contraddizione in termini, però accettiamo poi la spiegazione. Sarò felice di vedere il voto favorevole su questo debito fuori bilancio perché normalmente vediamo voti solo contrari, cioè chi contrae i debiti poi vota contro i debiti fuori bilancio e lo facciamo noi che non abbiamo alcuna responsabilità sull'indebitamento. Di questa, di questa amministrazione per cui una volta la correnza apprezzerei molto che il gruppo compatto di Fratelli d'Italia voti con favore cosa che faremo noi i tredici milioni che dobbiamo dare sul contratto di servizio ad Acea Grazie.